Ciao a tutti da Katia e bentornati nel mio canale benvenuti ai nuovi iscritti Questo è il mio nuovo lavoro, la mia maglia brividino. così le mi Ragazzi del mio gruppo mi hanno consigliato di chiamarla brillino proprio apposta perché è stata fatta con un filato che io ho già usato e che io adoro. A me piace moltissimo. Il filato che io ho usato è questo, questo è quello che mi è rimasto. Ne avevo 150 grammi, e questo è quello che mi è rimasto. Allora, io ho usato questo filato e si chiama brillino della Adrian Ball. Per chi mi segue, io qualche settimana fa ho fatto una maglia con questo filato, la mia maglia pasqualina. E dato che mi, è, insomma, mi era rimasto 150 15, grammi di questo filo, quindi ho deciso di, fare, di utilizzarlo in questa maniera, facendo un'altra una maglia con un altro filato che io adoro, che a me piace moltissimo, è il canna da zucchero lux della Mistrico Filati. Allora, di questo vi dico... Allora, ogni gomito di brillino è, è 50 grammi e 185 metri. La composizione è 67% cotone riciclato, 30% nylon, eh, nylon e 3% poliestere. Infatti ha un leggero filo lurex. Eh, il colore è il numero 44. Si lavora con i ferri eh, del 35 con... Eh, se utilizzate, lo ho lavorato all'uncinetto numero 3 e per chi possiede la macchina dalla maglieria va benissimo. E io comunque la mia maglia l'ho lavorata con l'uncinetto del 3 e mezzo, ok, interamente con l'uncinetto del 3 e mezzo a parte le maniche. Io ho lavorato le mie maniche con l'uncinetto del numero 3 e poi con il filato della mistrico canna da zucchero. Lux, 97% viscosa da canna da zucchero 3% poliestere un gomitolo eh, è 50 grammi 145 metri sono due gomitoli che rendono veramente tanto ok quindi io ho usato 100 eh, meno di 150 grammi perché avevo 200 grammi di questo filato mi è rimasto questo e questo della maglia quindi questo è quello che serve per fare questa maglietta è una maglietta molto semplice, adesso vi lascio anche qualche taglia allora per la taglia S io vi lascio qui la, eh, diciamo il foglio così magari potete guardare e fare lo screen e vi segnate le misure allora per la taglia s 112 catenelle e i motivi 8 motivi dietro 8 motivi davanti e 4 per ogni manica e poi uno per ogni lato quindi per fare gli aumenti sono 28 motivi e 112 catenelle per la taglia m 120 catenelle quindi 9 motivi dietro 9 motivi davanti 4 per ogni manica e poi uno per ogni angolo Okay? Quindi sono 120 catenelle. Per la taglia L 128 catenelle, 10 motivi dietro, 10 motivi davanti, 4 per ogni manica e poi 1 per ogni angolo e sono 32 motivi. Per quanto riguarda la taglia, la doppia XL, sono 10 motivi dietro, 10 motivi davanti e 6 per ogni manica. Sono 144 catenelle, 36 motivi. Io ho fatto la taglia la doppia perché volevo una maglia abbastanza comoda e quindi ho iniziato la mia maglia con 144 catenelle bene vi lascio il tutorial allora io mi sono portata avanti ho già iniziato le mie catenelle ho iniziato con 144 catenelle lavoro su un multiplo di 4 catenelle e lavoro con l'uncinetto del 3 e mezzo allora, fatte le mie catenelle, le chiudo a cerchio e vado nella prima catenella e chiudo con una maglia bassissima. Allora, così. Faccio 3 catenelle: 1, 2, 3 per iniziare con la prima maglia alta vado adesso qui si è stretto un pochino vado nella prima catenella e lavoro una maglia alta adesso lavoro 144 maglie alte quindi faccio un giro tutto maglia alta così finito il mio giro con le maglie alte chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima mi sposto di una maglia entro nella maglia seguente faccio una maglia bassissima 2 catenelle rientro e lavoro una maglia bassa 1 2 3 catenelle salto 1 2 3 nella quarta maglia lavoro una maglia bassa 3 catenelle Salto 1 2 3 nella quarta maglia maglia bassa 1 2 3 salto 1 2 3 nella quarta maglia bassa così per tutto il giro. Rieccomi allora io ho finito il mio giro oh, dei miei archetti dove ho lavorato una maglia bassa. 3 catenelle, ho saltato tre maglie di base, nella quarta maglia ho lavorato una maglia bassa. In tutto io mi trovo 36 archetti, quindi ho fatto, dove ho messo i marca ho fatto 10 archetti per il dietro, nell'undicesimo archetto ho messo un marca per la manica ho fatto 6 archetti, nel settimo ho messo un marca poi ancora 10 archetti, Nell'undicesimo ho messo un marcapunti e poi ancora per l'altra manica 6 archetti e nel settimo archetto marcapunti. E questa è la mia scollatura. Ora inizio la lavorazione del punto. Allora ho preso il mio filato lavoro con il filato brillino della Adrian Bull che voi già conoscete nella ho lavorato questo filato con la mia maglia pasqualina allora inizio sono nel primo archetto dove mi trovo il marca punti quindi entro prendo il filo E faccio 1 2 3 catenelle rientro e lavoro una maglia alta allora lavoro metà del mio aumento poi faccio una catenella vado nell'archetto seguente e lavoro 3 maglie alte catenella archetto seguente 3 maglie alte 1 2 3 catenella archetto seguente 3 maglie alte lavoro così fino ad arrivare al mio marca punti. ecco sono arrivata al mio segnapunti ho fatto le mie 3 maglie alte una catenella vado nell'archetto e lavoro 2 maglie alte 1 2, 2 catenelle rientro nell'archetto e lavoro ancora 2 maglie alte, una catenella e adesso continuo a lavorare i miei archetti. Quindi lavoro 3 maglie alte nell'archetto, una catenella. Vado nell'archetto seguente e lavoro 3 maglie alte, catenella. E continuo così al mio prossimo marcapunti faccio il mio aumento poi lavoro ancora i 10 archetti qui faccio l'aumento e poi arrivo alla fine del giro ci ritroviamo alla fine del giro eccomi sono alla fine del giro devo completare il mio aumento quindi ho fatto 3 catenelle 3 maglie alte una catenella vado qui nell'archetto dove lavoro i miei aumenti lavoro 2 maglie alte 1 2 catenella e qui nella terza catenella lavoro una mezza maglia alta e quindi adesso mi trovo proprio um, il mio archetto faccio una catenella rientro anzi scusate cambio filo Cambio di nuovo filo e lavoro con il bianco. Quindi faccio una catenella, vado dentro l'archetto e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 catenelle. Vado nell'archetto di una catenella e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3. 4 catenelle, archetto, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, archetto, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, maglia bassa nell'archetto di una catenella, 1, 2, 3, 4, maglia bassa, continuo così fino ad arrivare al mio aumento. 1 2 3 4 1 2 3 4 catenelle maglia bassa 4 catenelle maglia bassa 1 2 3 4 maglia bassa ecco qui mi trovo dove faccio i aumento quindi faccio 1 2 3 4 una maglia bassa nell'archetto delle 2 catenelle poi 1 2 3 4 maglia bassa nell'archetto seguente di una catenella quindi lavoro 4 catenelle una maglia bassa in ogni archetto 2 3 4 ecco ok vado avanti per tutto il giro finito il giro mi trovo qui dove lavoriamo ovviamente qui è dove ho fatto una maglia bassa all'interno dell'archetto quindi chiudo con una maglia bassissima adesso riprendo il filo e faccio 3 catenelle 1 2 3 rientro nella maglia bassa e lavoro una maglia alta una catenella vado dentro l'archetto e lavoro 3 maglie alte 1 2 3 catenella archetto seguente 3 maglie alte 1 2 3 una catenella e questo è il lavoro che dobbiamo fare Dobbiamo ripetere questo giro fino ad arrivare questi due giri fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Io cambio filo, voi se volete potete lavorare con un unico filo. Ok? Questa è un'idea anche se vi avanzano dei filati di un progetto che avete fatto e vi resta e vi avanzano dei filati questo diciamo è un modo anche per per usare i filati avanzati bene eccomi sono arrivata qui dove devo lavorare i miei aumenti, vado nell'archetto, lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, qui dove ho lavorato la maglia bassa, nell'archetto dove facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, nella maglia bassa lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, una catenella e nell'archetto lavoro 3 maglie alte 1 2 3 catenella archetto seguente 3 maglie alte vi faccio vedere qui dove ho lavorato gli aumenti ok quindi nella maglia bassa ho lavorato 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte poi una catenella e continua la lavorazione lavorando gli archetti negli archetti lavoro 3 maglie alte una catenella 3 maglie alte una catenella 3 maglie alte una catenella 3 maglie alte e qui poi facciamo la stessa cosa qui lavoriamo 3 maglie alte nella maglia bassa lavoriamo 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte e poi una catenella e 3 maglie alte nell'archetto questo è quello che dobbiamo fare va bene ok finisco il giro allora sono alla fine del giro devo lavorare eh, la metà del mio aumento qui ho fatto 3 maglie alte una catenella qui nella maglia bassa lavoro 2 maglie alte 12 una catenella e una mezza maglia alta nella terza catenella della prima maglia alta e quindi ho già il mio archetto ora riprendo il filo bianco il mio canna da zucchero quindi faccio una catenella rientro nell'archetto faccio una maglia bassa e poi 1 2 3 4 maglia bassa nel primo archetto che mi trovo di una catenella 1 2 3 4 maglia bassa nell'archetto 1 2 3 4 maglia bassa quindi in ogni archetto lavoro una maglia bassa 4 catenelle e maglia bassa arrivata qui dove facciamo gli aumenti faccio una maglia bassa nell'archetto di nell'archetto di una catenella, eh, faccio 4 catenelle, maglia bassa, 4 catenelle, maglia bassa, 4 catenelle, maglia bassa, ok? Quindi ripetiamo sempre questi due giri fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, ok? Bene, noi ci vediamo quando arrivo alla mia misura. Rieccomi, allora io sono andata avanti con la mia lavorazione sono arrivata a 21 centimetri 21 22 21 centimetri adesso chiudo le due parti per formare le maniche qui le maniche risultano un pochino larghe allora quando poi devo riprendere la lavorazione delle maniche io vado a cucire qualche centimetro faccio dei punti nascosti con l'ago e lascio un'apertura per il mio braccio che va bene ok perché così è troppo larga e a me non piace quindi per stringere un pochino la manica io chiudo vado a cucire un pezzettino qualche centimetro prima prendo la misura per bene e poi chiudo una parte ora dobbiamo chiudere le due parti e facciamo così io ho finito il mio giro dove ho lavorato le tre maglie alte una catenella e tre maglie alte qui ho tagliato il mio filo perché voglio riprendere proprio da qui in modo che poi non si nota um, la chiusura del, del lavoro e faccio così in questa maniera allora prendo il filo bianco perché devo lavorare il giro con gli archetti eh, una maglia bassa e 4 catenelle, allora entro proprio qui dove mi trovo, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, vediamo se riesco ad avvicinare un po', vediamo, ok, allora entro nell'archetto delle 2 catenelle, prendo il filo, faccio una catenella, rientro e lavoro una maglia bassa, anzi facciamo in questa maniera, facciamo così, entro faccio una catenella poi entro dentro le due catenelle e prendo anche l'altra metà così prendo il filo e lavoro una maglia bassa ecco ora 1 2 3 4 maglia bassa nell'archetto di una catenella 1 2 3 4 maglia bassa nell'archetto e così fino ad arrivare a chiudere l'altra manica. Quindi lavoro tutta la mia parte e arrivo qui. E faccio la stessa cosa. Vabbè, arrivo qui e questo poi lo chiudiamo insieme. Allora, sono arrivata qui dove mi trovo le due maglie alte, due catenelle, due maglie alte, quindi chiudo l'altra metà, mi inserisco l'uncinetto nelle due catenelle, prendo l'altra estremità, entro qui nell'archetto delle due catenelle, prendo il filo e chiudo, e continuo. Faccio le 4 catenelle e lavoro i miei archetti. E vado avanti fino ad arrivare alla fine del giro eccomi arrivata alla fine del giro chiudo con una maglia bassissima vado nella maglia bassa e chiudo così con una maglia bassissima vado nell'archetto faccio ancora una maglia bassissima e adesso cambio filo quindi prendo l'altro colore questo lo tolgo e faccio una catenella rientro lavoro una maglia bassa 1 2 3 e lavoro 3 maglie alte una catenella vado nell'archetto seguente Lavoro 3 maglie alte, catenella, archetto seguente 3 maglie alte. Adesso lavoro sempre a giro, lavoro in tondo fino ad arrivare alla lunghezza che mi va bene. Ok, la lavorazione adesso è facile, dobbiamo lavorare sempre a giro. Quindi io adesso vado avanti, poi ci ritroviamo, facciamo le maniche. La mia lavorazione è abbastanza larga. Vediamo, vi dico quanto è larga. Allora. 52 centimetri ok quindi è abbastanza larga per un, questa è una taglia 46 anche 48 bene allora io vado avanti ci ritroviamo dopo eccomi qua allora io sono andata avanti con la lavorazione della mia maglia poi alla fine ho fatto un bordino con delle maglie alte in rilievo quindi ho fatto una maglia alta e rilievo davanti una maglia alta dietro e Diciamo l'incirca vediamo quanto per 4 centimetri. Voi, se volete, potete andare avanti se volete, un bordino più, più largo oppure 4 centimetri, come me, decidete voi quanto volete fare il vostro bordino. Nel frattempo, ho fatto anche una manica. Io farò le maniche corte abbastanza corta. Voi, se volete, potete andare avanti, se volete, la manica lunga a tre quarti oppure così corta. Eh, ho fatto solo tre giri, tre giri di maglie alte, cioè partendo con il punto archetti, poi ho fatto 3 maglie alte, una catenella 3 maglie alte, una catenella, poi archetti, 3 maglie alte, archetti 3 maglie alte, insomma, per tre volte e adesso. Qua riprendo la lavorazione. Devo lavorare la seconda manica, <coughs> dove ho messo i marca punti questa parte, questa piccola parte, poi. Da una piccola cucitura. dato che la mia manica risulta abbastanza larga e eh, a me non piace la manica così larga allora io chiudo questo pezzettino e riprendo la lavorazione proprio da qui dove mi trovo i due archetti di una catenella quindi prendo il filo bianco dato che devo lavorare eh, gli archetti prendo il filo lascio la codina abbastanza lunga così poi allora faccio 2 catenelle una maglia bassa e adesso 1 2 3 4 allora in questa manica il primo giro con gli archetti l'ho lavorato con l'uncinetto del 3 e mezzo poi la mia manica l'ho lavorata con l'uncinetto del numero 3 per stringere ancora un pochino la manica, quindi il primo giro lo lavoro con l'uncinetto del tre e mezzo. Quindi adesso apro così la manica e lavoro gli archetti: 1, 2, 3, 4. Archetto seguente: maglia bassa, 1, 2, 3, 4. E così per tutto il giro. Rieccomi. Allora, ho finito il mio giro. Sto chiudendo con una maglia bassissima nella maglia bassa. Adesso prendo l'altro filo e cambio uncinetto. Lavoro con l'uncinetto del numero 3. Allora, Allora, scusate un attimo e faccio 1 2 3 4 poi ecco prendo l'altro filo e faccio in questa maniera vado nell'archetto faccio una maglia bassa poi 1 2 3 ecco e lavoro le 3 3 uh, catenelle sono la prima maglia alta e poi ancora 2 maglie alte 1 2 una catenella archetto seguente 3 maglie alte 1 2 3 catenella 3 maglie alte nell'archetto seguente e così arrivo alla fine del giro alla fine del giro lavoro i miei archetti ok? per tre volte e noi ci ritroviamo quando poi finisco la mia manica e facciamo il bordino facciamo l'inizio del bordino e poi andate avanti da sole allora sono arrivata ai miei giri quindi, sono all'ultimo giro, ho fatto le mie tre maglie alte, una catenella, chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Prendo il filo bianco, questo lo posso tagliare. Lascio un pochino lungo e poi lo nascondo. Ho tagliato il filo, quindi adesso lavoro con il bianco per fare il mio bordino. Vado nella nello spazio della prima e seconda maglia alta entro e faccio una maglia bassissima 1 2 3 entro tra allo spazio della seconda e la terza maglia così faccio una maglia alta salto la catenella e lavoro qui mi trovo le tre maglie alte quindi entro tra la prima e la seconda e lavoro una maglia alta e poi nello spazio fra la seconda e la terza. Così salto la catenella di separazione e vado tra la prima e la seconda maglia. Lavoro la maglia alta, così e lavoro così per tutto il giro. Eccomi. sono alla fine del giro devo chiudere il mio giro con una maglia bassissima nella terza catenella ma dato che devo lavorare delle maglie alte in rilievo entro inserisco l'uncinetto così dietro alla maglia alta prendo il filo e faccio una maglia bassissima e questa risulta la prima maglia alta in rilievo davanti quindi faccio 3 catenelle Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta in rilievo dietro. Quindi inserisco uncinetto un dietro al lavoro, passo sulla maglia alta, rientro dietro, prendo il filo e lavoro la maglia alta. Maglia alta in rilievo davanti, maglia alta dietro così. tutto il giro allora sono arrivato alla fine del giro devo chiudere qui dove ho lavorato le 3 catenelle e chiudo in questa maniera passo l'uncinetto dietro la maglia prendo il filo e faccio la maglia bassissima perché devo iniziare con la maglia in rilievo davanti quindi faccio ora 3 catenelle lavoro adesso le mani eh, le, le maglie come si presentano quindi una maglia alta in rilievo dietro e una maglia alta in rilievo davanti maglia alta dietro e una maglia alta davanti così e continuato così uh, diciamo io per esempio ecco io ho fatto questo bordino eh, all'incirca due centimetri voi se volete un bordino un pochino più più largo continuate con i vostri giri io ho scelto di fare un bordino così piccolo e la stessa cosa ho fatto qua ho lavorato lo stesso bordo solo che qui l'ho fatto un pochino più grande diciamo più largo 4 cm ok bene io ho finito la, la mia manica Qui, se volete, potete fare un giro a maglia bassa. per Se diciamo, vi risulta un pochino largo, allora fate un giro a maglia bassa o un giro a punto gambero. Decidete voi. Io farò un giro a maglia bassa. Lavorerò in ogni maglia una maglia bassa. Qui salterò qualche maglia. ok, eh, In modo da stringere un pochino Uh, perché è qui eh, risulta un pochino largo sinceramente a me non piace e quindi farò un bordino con le maglie basse bene il tutorial è finito, spero che anche questo progetto uh, insomma eh, vi è piaciuto se lo volete fare fatemelo sapere insomma se commentate sotto il mio video a me fa sempre piacere anche mh, diciamo se avete qualche critica da fare l'importante che sia una critica costruttiva e non eh, Insomma, non delle offese, ok. Bene, io vi ringrazio, vi saluto al prossimo progetto. Un bacio a tutti e alla prossima! Ciao! Anzi, scusate, vi voglio anche ricordare la merceria la merceria Terri Creazione Terri di Pacifico Teresa, il negozio si trova a Tesar, negozio laboratorio creativo via Federici Galleria Mimosa 61-121 eh, vi lascio il cellulare 333-866-2699 e l'indirizzo di posta elettronica è teresa.pacifico6-gmail.com. Ecco, se volete il mio stesso filato. Chiamate la signora teresa pacifico e lei eh, vi saprà consigliare se avete altri progetti in mente volete altri filati chiamate la signora pacifico è veramente una persona eccezionale ed è anche molto molto paziente L'ho già detto una volta che come ci vuole molta pazienza quando devo scegliere oh, un filato per i miei progetti ecco la signora è una signora veramente molto gentile è, è dolcissima, è veramente una signora molto, molto gentile e, e brava. Bene, io vi saluto questa volta davvero e al prossimo progetto. Ciao.